Questo dominio fascista non, non risparmiava nemmeno noi bambini. Ecco, la scuola fa un concorso, il più bel disegno. Io sono brava. Il disegno ero veramente brava e poi, guarda, ironia della sorte: avevo fatto un bel fascio con una bella corona di alloro attorno e eh, dipingerlo, cioè colorarlo con i pastelli. Se non hai le mani abbastanza ferme, cioè, ecco, se non stai attenta, non viene un bel lavoro. Invece, lo, eh, la cosa era diventata veramente bella, per cui fu valutato il più bel disegno delle scuole elementari di Castelnuovo Sotto. Ci chiamano eh, al Teatro Ausoni, allora c'era per il premio, il Podestà avrebbe dovuto venire a premiarci. C'era presente perché in tutte le iniziative era sempre presente tutta la gerarchia dei fascisti. No? Eh, premiano i bambini, io sono l'ultima perché ho il primo premio di tutte le scuole. Mi chiamano, io vado su per la scala, arrivo sul palco, il dottor Ganassi, questo lo devo dire, perché era un amico di famiglia, e io tutte le sere gli portavo il latte di una mucca che praticamente aveva allevato anche tutti noi, perché lui aveva un bambino, non riusciva, gli morivano tutti i piccolissimi bambini, e noi gli portavamo questo latte. E lui dice, ah, ma te non hai la tessera piccola italiana? Dico, no, papà non me l'ha presa. Ah, beh, allora il premio non te lo diamo. E mi manda indietro. Una bambina di 10-11 anni, come fa a spiegarsi... Che vale, come fa a capire che vale più la te, una tessera che la sua capacità di operare, di studiare, di essere brava, eccetera. Io sono andata a casa piangendo, mia madre se ne stava dando da mangiare i maiali, poveretta si è trovata, la colpa è tua, non ho avuto un premio perché non mi avete preso la tessera, no? e lei mi ha dato un bel mano e ha detto se almeno piangi per qualche cosa forse in quel momento si è trovata in difficoltà a darmi una risposta anche perché i genitori stavano molto attenti a parlare con noi bambini perché il bambino facilmente gli scappa detto anche con altri e non si poteva cioè se tu dicevi male dei fascisti c'era rischio e pericolo che se eh, lo esprimevi fuori dalla casa ecco i genitori venissero puniti e per anche nelle stalle, quando parlavano, dicevano Ragazzo, guai se quel cioè, bambini, state attenti, non dovete dire niente di quello che sentite in casa. Per cui, fin da piccoli, sapevamo che dovevamo tacere, che era pericoloso per noi e per la famiglia fare qualche, fare qualche cosa. Poi io vengo a Reggio. La famiglia si sposta a Reggio perché i ragazzi studiano, cioè mio fratello aveva fatto il ginnasio a Parma, in collegio a Parma e cominciano, eh, c'è l'esigenza di avvicinarsi alla città, hanno comprato una casa lì in via d'Almazia e per, anche per me la vita cambia completamente, perché dalla tradizione, dalla cultura contadina che è fatta di conservatorismo, di, di tradizionalismo, per cui stai attenta a quel che dici, eh, chissà che cosa dicono, ecco, poi ehm, eh, le donne eh, costantemente considerate una nullità, eh, infatti taci che sei una donna, me lo sentivo dire anche in casa mia, mia madre poi poveretta ne aveva un culto di queste cose. Qui incontro invece le donne che vanno a lavorare e soprattutto Via d'Almazia è una via dove abitano eh, la parte direi l'elite operaia della città vi erano i tecnici delle reggiane i tecnici del gas i tecnici dell'acqua cioè c'è un tipo di classe operaia molto consapevole molto matura, molto preparata e gli anziani siccome io sono sempre stata molto curiosa io siccome avevamo un ristorante, allora si chiamava Trattoria e avevamo il bar, il gioco da bocce eccetera io, com, eh, pur ragazzina perché eh, avevo, siamo venuti nel 38 a Reggio, ehm, avevo appena 17 anni, ero estremamente curiosa e gli uomini anziani mi avevano preso benvolere, hanno cominciato a spiegarmi quello che io non sapevo relativamente, cioè cos'era praticamente il fascismo, che io, per me era solo violenza, era solo ignoranza caratteristiche peculiari del fascismo ma esisteva anche una ragione dell'esistenza del fascismo e hanno cominciato a spiegarmi questi. Loro erano la maggior parte socialisti e comunisti ecco io ho cominciato a capire ad avere una dimensione diversa della realtà e muovermi di più in questa dimensione. Allora qui eh, siccome io sono, eh, ero sempre nel bar. I giovani che venivano, eravamo diventati amici. Quando sono partiti per la guerra, io ero diventato il loro punto di riferimento. Eh, ti scrivevano dall'Africa, ti scrivevano dalla. Dal, dalla Francia ti scrivevano dalla Russia e ti chiedevano notizie dell'uno e dell'altro, cioè io ho cominciato praticamente ad avere una dimensione della guerra eh, diversa di chi poteva avere solo la corrispondenza con i, i, i familiari, no? con eh, i, ragazzi, eh, i ragazzi della famiglia.